Ciao, buongiorno! Come sempre noi facciamo il nostro post, come state? Tutto bene? Beh, oggi eravate tantissimi, diciamo che abbiamo aperto la nostra chiacchierata col mio taglio di capelli. Nuovo taglio di capelli, e eh sì, sono contenta perché vi è piaciuto e perché insomma quando, quando si fa un cambiamento poi non sempre no, vi è apprezzato soprattutto anche nei look, ma sono contenta che questo sia andato bene. Almeno ce l'abbiamo fatta. Uno l'abbiamo fatta. E poi, vabbè, c'è anche chi ha detto che insomma il bordo il color rubino col nero stava bene anche come accoppiata. Effettivamente, non total black oggi, ma abbiamo dato anche qualche cosa di colore. E poi siete stati tantissimi. Tra l'altro, io come sempre, ogni volta mi scrivo eh, anche quello che insomma mi andate a raccontare. E allora, vabbè, avete richiesto anche delle canzoni. Eh, tra l'altro, insomma Claudio Baglioni, mille giorni di te e di me da parte di Vito. Tra l'altro, poi con Vito si è parlato anche un po' di, uh, di sport e eh, di tennis, eh, insomma, degli italiani che sono in gara. Speriamo che con tutti i risultati che hanno ottenuto, effettivamente, insomma, ci portino a. A, così a, a festeggiare eh, eh, agli Australian Open eh, tra l'altro vi dico che invece a livello di sci c'è anche Marta Bassino che insomma eh, la prima mascia se l'era eh, chiusa al quarto posto speriamo che possa risalire e tornare anche lei anche oggi a portarci un'altra medaglia e a festeggiare l'Italia in questo caso anche il Piemonte eh, poi c'è chi mi ha parlato insomma, di quello che avrebbe cucinato e come sempre voi mi prendete per la gola perché cucinate pesce eh, poi c'era anche della pizza insomma pacchi e mega naturista oggi mancava peter ma uh, sono sempre quelli che uh, così mi danno dei suggerimenti eh, per cosa cucinare poi lo sapete che però io non cucino, cioè sono da sola cioè non è che sono da sola ma quando arrivo a casa ahimè non c'è chi cucina per me tutte queste bontà anche se io cerco di mandargliele come influsso ma niente va bene vorrà dire che verrò da voi una volta verrò da voi a, a, a mangiare e poi come sempre tanti insomma da, da ogni parte del mondo facevamo anche un confronto un po eh, sulle ore no di differenza a seconda di dove voi stavate eh, guardando interagendo con la nostra diretta eh, anche Karim, se non ricordo male, ehm, insomma, sta imparando l'italiano, quindi ha chiesto anche delle riviste italiane eh, per poterlo imparare meglio perché gli piace l'Italia, gli piacerebbe venire, è vero che non possiamo ancora viaggiare o comunque sì, adesso bene o male possiamo anche viaggiare un po' di più anche con eh, insomma, la pandemia e tra l'altro come ci diceva Fonso, eh, lui effettivamente quest'estate riuscirà a viaggiare un po' di più, andrà nelle Azzorre, che fortuna! Afonso. sono proprio curiosa poi di sapere che cosa avrai trovato e magari ci racconterai nei martedì mattina e poi che cosa ancora? beh avete chiesto altre canzoni eh, tra le varie canzoni Megan Naturista ha richiesto anche Auschwitz per ricordare il giorno della memoria quindi il 27 gennaio E eh, io ho trovato la versione Insomma di Augusto da olio Perché secondo me era la versione più, più adatta Ma c'è anche eh, Chi è, In qualche modo eh, ha, ehm, Ci ha ricordato Che proprio legato a questa canzone eh, Adesso mi sfugge il nome Mannaggia eh, Che legato proprio a questa canzone eh, Era stato diciamo così eh, spettatore dell'incidente che era successo a questo ragazzo dove poi era stata eh, realizzata proprio eh, questa, que questa questa canzone insomma ci aveva anche raccontato che sto anche andando a cercare se lo trovo ancora ci aveva anche raccontato a ah, viner eh, che ehm, adesso ve lo vado anche a trovare perché era stata una cosa molto interessante, sì, avevo 16 anni, lavoravo come tipografo nella ditta del padre del ragazzo che ebbe quell'incidente e allora a Modena era il centro della musica italiana. Tant'è che poi insomma, ci, ci dice che eh, non fa più il tipografo ma è meccanico di bici e moto e eh, Modena è padre del beat italiano, quindi insomma, eh, grazie anche a Weiner per averci raccontato no? anche questo episodio legato a un brano che abbiamo passato. E poi, rifacendoci invece al martedì scorso, quando si parlava di ehm, cose un pochettino più particolari, Abbiamo parlato anche di un libro e quindi dicevamo che sono andato a cercarlo allora le sette morti di Evelyn Arcastle questo era il libro che ci l'ha consigliato appunto ricordiamo maestro Domenico Guariglia in occasione anche della puntata precedente di martedì scorso dove parlavamo insomma di, di, di, di, di fantasmi e di luoghi un pochettino così spettrali bene ehm, martedì prossimo ci ritroviamo come sempre qui <ride> Per un'altra diretta, ma mi piacerebbe insomma che eh, mi poteste suggerire anche qualche diciamo così, qualche idea. Io una ce l'ho già, ma non ve la dico perché ve la dirò più avanti nei prossimi giorni e magari insomma da lì potremo eh, nuovamente chiacchierare insieme. Eh, nel frattempo, come sempre, vi ringrazio. Vi dico che potete eh, scrivermi a imacalib.chiocelalibero.it per eh, mandarmi magari. Dei suggerimenti, eh, delle idee su che cosa chiacchierare, su che cosa raccontare mandarvi magari anche le ricette visto che mi prendete sempre per la gola oppure una foto anche di dove abitate perché sapete io sono donna, sono curiosa e poi come sempre tutte queste cose posso magari eh, così eh, metterle in quello che è il nostro appuntamento su Patreon Simona Non Solo Radio per cui con questo naturalmente è tutto, io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e, e rimanete sintonizzati. Un bacio, ciao, alla prossima.